Epa? ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynatix e Marco007 siamo tornati su pokémon let's go Eevee nel tunnel roccioso allora in questa parte faremo qualcosa non si so sa bene mm, vediamo allora ehm, probabilmente batteremo questo tizio L ho fatto era eh, una la scorsa volta hai un Pokédex? ne voglio uno anche io invece no, ne esistono solo due esemplari e uno ce l'ho. Esemplari, certo, perché sono degli animali molto. Uno ce l'ho io poco. e l'altro ce l'ha stupido. Mi sa che è stupido l'ha rotto. No, eh. vedi, lui è un Ibisau, tu hai solo un grave robe. So. Beh vai! Se mi fai entrare. Non va. Mi Ora, non va. Non va Ora oh. Non va! Non va! Vabbè sei morto. No. no. Che cosa ti aspetti? Fossa. Tu si gravella contro tipo erba. Eh sì, gravela non è molto. Non uh, è molto, mh. è inefficace. Non dire che. No, non è, è, è molto. non è molto drogato. Ecco. Alleluia. Mm. Ok. Sai con cosa si batte il tipo tip. Con cosa si batte i tipi erba? Fossa no anche perché così finito le mosse e tanto lo ucciderò io più col veleno! mi sì, sa che c'è più veloce di tutti no, va, le piante si uccidono col veleno però una, una pianta che sputa veleno non si è vista. <ride> sono entrato apposta per rubarmi in qualche punto l'esperienza Cooper si chiama, che schifo. Cooper. Comunque questa non è tagliata, visto che c'è... Slow, slow Poke. <coughs> oh, questa la voglio. No. Slow poke. Ok, saltiamo really, sul lizio. Really slow Poke. Combatte. Eh, combat. Ce l'abbiamo, Marco. Combat. Sì. combat Combat Combatte, La blocco io, non ti preoccupi. <ride> Sai come si fa a non prendersi in montagna? Ah, a non prendersi in montagna? Basta piegare i rametti lungo il cammino! Piegare. Non vedo nessun rametto! E questa non è una montagna. È un tunnel. Clementina. Fantanatrice. È eh, nuova la sì. No, l'abbiamo già vista la no, l'abbiamo Sì, l'abbiamo vista la spesso Ma allora forse tagliamo. Forse. Se ti dico che l'avevo già vista. Eh sì, però il prossimo Pokémon non sa so cosa fare. Il Pixel è tipo fuoco. Sì. E eh, allora usiamo Ashe. Prima tocca a te, poi tocca all'avversario. Il Pixel. No, no, Non c'è fiamme. Ok, addio. Io muoio. Ah no, sei sì, sicuro. Sì. Ah, Mori tu allora. No. Sì. No. Anzi, pensavo non, non avesse funzionato. Ok, con veleno probabilmente non lo uccido, proviamo con... Beh, che lo so. Lama. Non credo sia proprio efficace. Dovrei ah. fare i danni normali. a ah, me invece no. Addio. Io muoio. Per colpa tua. Usi fossa. Dovevi eh. usare il riduttore! Mannaggia tu questa fossa, qua iniziare. I prende solo i, i preso e così. Sì, intanto grazie a, questa, a questo suo metodo di usare fossa che è inutile <ride> andiamogli a qualcuno di poco il livellato Guarda, che lui deve livellare così diventa Blastoise Blastoise Cadavere, non abbiamo mai visto, quindi non tagliamo uh, frana, sussata no. e Ah, Aia. si coraggia fortissimo si impara a usare questo tipo di di fossa qua io so usando il no. è proprio il turno in cui ho usato il riduttore si è scottato a caso certo tu... non lo saprei che, che l'acqua scotta si sì, certo. lo so poi ti prende metti basta no ma tanto non salvo con un livello, hanno tutti la stessa esperienza. Non è vero. Sì che è vero. Ivi ha un casino di differenza di rispetto agli altri. Grazie, perché forse abbiamo cambiato di sempre di poco, ma non è tempo. Senza aspettare. Cosa vuol dire? Ivi non l'abbiamo mai cambiato. Abbiamo cambiato sempre i Pokémon secondari nel corso del tempo, è ovvio che Eevee è più livellato perché non abbiamo mai. Eh appunto, altri. quindi nessuno sono equilibrati, eh, non sono equilibrati, quindi quelli me. Ma è... perché? Quelli... Mettiamo quelli deboli così per. Guadagniamo tutti la stessa esperienza di fare le battaglie. No. Oh wow, gli è fatto tanto danno. E si scotta con le bolle. Ce l'aveva già scottato. No, si sc Si è scottato di nuovo c'era già ascoltato, ascoltato da un ascoltato di nuovo Sì, ma non duro un turno lo so ogni ma turno subisce il guanto e fa proprio schifo cioè sul solo mosse stab no furia Beh. che ne so Beh. dai no veloce Questo cadavra ci ucciderà tutti! Grazie perché usi. non usi Eevee! Mannaggia te! usalo tu tua! Invece no. Perché e non dovrei usare quando mi... quando il tuo Pokémon principale? Tu che vieni, che vieni ma Non so Eevee perché ho, ho bisogno di. Uh, di levellare al reperto. Tu non perché devi comunque. non utile. devi livellare nessun altro perché è inutile. Eevee c'ha cioè, già perfette tutti tutte le, le mosse possibili e immaginabili che Cosa ti avrebbe oh, servito? Oh, no. Ti prego no. Io non, non avevo nemmeno un Pokémon per combattere. Senti, Ma lo no. uso soltanto perché c'è bisogno di lui. È un'emergenza. Sono morti tutti. <ride> Grazie. Ma usi forse con Graveler. Ma, ma usi Pokémon scarsi con lo schifo. Uso Pokémon scarsi perché devono livellare. I Pokémon li fai livellare catturando se sono troppo scarsi. Come pensi di fare? Sì, per e li... poi Eevee è Overpower, mentre tutti gli altri fanno schifo e userò solo Eevee poi quando mi muore Eevee non, non posso più fare niente. E chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Io lo dico perché il, il Nidorino fa cagare rispetto a Eevee. Non Guarda, Eevee. ivi shotta tutti E appunto, Se tu vuoi far rivedere qualche Pokémon, catturi pokemon Pokémon a caso e puoi dare anche le caramelle per farli livellare. flario non l'abbiamo mai visto. Invece no, deve usare i Pokémon scarsi in battaglie... Perché ho bisogno di livellare? si sì, ma non puoi vincere battaglie con un ratto di livello 1 se stai al Monte Bianco. Come pensi di fare? Monte Bianco. Sì, per fare un esempio. Se tu vai al boss finale con un po con un ratata a livello 1, cercando di farlo livellare, ovvio che morirà subito e non puoi fare nulla. Quindi che siamo al boss finale, io li sto livellando nei, li nei livelli intermedi, cioè non è troppo forti, né troppo deboli Sono già troppo forti per questi Pokémon scarsi qua. Se vuoi fare livellare o li fai. Eh, li fai allenare ne nelle palestre là così. come si chiama? Nelle Ci pensioni so. Pokémon, oppure. Eh, puoi fare le catture, ci sono un sacco di modi per farli livellare, non so per combattere per forza io continuo ad usare Arrepenn. Va oh, bene Se vuoi usare tu Eevee No io non lo uso perché non proprio un principale ma quello non fa più lo schifo di Eevee C'ho verino che è fortissimo Acido è lo stesso non è vero. No. Il veleno antico della mossa. Sì, sì, sì. Mm. Ma dobbiamo tornare al centro Pokémon per forza. No. Non possiamo. Siamo troppo avanti. Ora dobbiamo andare al centro Pokémon per forza, non tornare. Oppure... No. Boris. Dopo le sprechiamo tutte le cure totali che abbiamo, è vero? No. Eh, no come pensi di fare? Eh. potenzialmente no, no, rimedi. ok. Rivitalizzanti. se ne abbiamo solo 7, ma perché li vuoi sprecare? Noi abbiamo 3 Pokémon morti, quindi non sono sprecati e siamo in, un, in una situazione di emergenza. Emergenza che hai creato tu, praticamente volendo usare quel, quel graver proprio schifo se sì, ma lasci il pokémon così incompleto um, tasca caramelle porta caramelle allora si sì, si sì, vabbè ivi sì. non ho sbagliato. Potenza, non siamo so la poi. Anche aperto. No, che protezione, vitalità lo no, siamo con Firo ma dai ma veramente ma quello lì lo butteremo subito appena troviamo un pokémon un pokémon così selvato lo catturiamo e lo sostituiamo Firo veramente butti le caramele su Firo guarda orto che hai trovati leggendari che li stai potenziando con, con le caramelle cioè boh non so io si pocchiano qua in meno di una decina di episodi nemmeno 5 o 6 al massimo li sostituiscono protezione la gli donna. ultimi tre si sostituiscono sempre presenti. mentre abbiamo qualcosa qui pietra foglia Uh, sì, ok Oh, Chumper si sta rivolendo <laughs> Che schifo vuoi dare un nome allo proprio che hai appena creato. Sì, perché quella è una venera che ha fa quindi.. Mi serve per il Pokédex! Ora abbiamo un Pokémon più brutti che mai. <ride> Vediamo se dobbiamo <bisogna ride> tagliare, ma c'è pure che abbiamo già visto. Ok. Ora andiamo al piano di sopra e speriamo di non trovare nulla di interessante. Ecco, allenatori. Combatti. Lì c'è una Pokémon. Esploro. C'è una Pokémon. C'è una Pokémon. Vai a prendere la Pokémon. Vabbè. Vediamo se è tagliare me la taglia. Ma da comunque, non è molto efficace grazie migorino intanto lui non mi ha fatto buono nulla mi ha appena sfiorato si sì, perché tu sei tipo veleno no io sono tipo veleno e eh, vero ah, è proprio sul serio no ok prendi poco, poco, poco cosa sarà? Niente. Super pozione Ok scusate il taglio Ehi, non fare scherzi stupidi al buio Che cacchio ho fatto scherzi stupidi Perché sei sbucato da dietro così Lea Leah manda in campo Nidorina, non l'abbiamo visto. L'ho già visto, sì. No, abbiamo visto il nidorina. Io l'ho già visto. Io no. Sì, invece. Frana. Sì, una frana, no È sempre tipo veleno, quello? Sì. Altruismo. Ah, che fa? Mi sa che aiuta i tuoi alleati, cioè nessuno in questo caso. Questo pokemon doveva imparare altruismo però poi l'abbiamo stoppato. Quando mai? Non ho mai visto io che volevo imparare l'altruismo. Ah. Sì, non imparare Io volta. non l'ho mai visto. Ma tutte quelle mosse che abbiamo rifiutato. Altruismo è una delle mille. Eh, noi stiamo ancora io. aspettando il Kangaskan. Ah, l'ho bloccata. <ride> Sto parlando da lontano. Che è Kangaskan? Ok, allora. Oppure Questa so è tipo... l'uscita, vero? Oppure che ne so, tipo per mostrare c'è cioè sto per l'abandonia. Un attimo, è entrata? L'abandonia, quella della più tipasta. Sì. Oh no! Un pizza. Vabbè, stavo Perla. dicendo. Comunque sia prendo il eh, rayon ce l'abbiamo già. Sì, ma è scarso. Che ne sai, te lo ricordi? Sì, è e non dai non è entrato nella sua hitbox. la sua hitbox è quella se, se lei ha cioè se è toccato la sua hitbox è ovvio che si è attivata la lotta quindi c'è diciamo, un cubone qua c'è un cubo grosso cioè, comunque stavo dicendo se se uno se un pokemon ha mosse tipo tipo lanciafiamme oppure se, pistola acqua come fa a colpirsi da sopra me lo spieghi? cioè che che è così che confuso so? è così confuso che praticamente sputa in aria è stato attento a prendere bene il colpo quando ritorna in basso cioè non, non vedo altra soluzione occhi ok, d'occhi. ok eccoci ora combattiamo no, questo piccolo no, piccolo saltiamo... piccolo no, piccolo piccolo È piccoli anche piccoli anche piccoli un piccolo piccolo Un piccolo paio oh, la bandonia. Oh, piccolo bambina. Ah no, c'è un cubone. Mm io non vedo niente no è stupido ma ah, pensavo no è stupido è entrato yeah, Stupid, stup, stupido vuole il combattiamo il... con questa bambina 9... comunque questa musica questa musica è fonte di una creepypasta sì, sì, non sì, ve la so sì. dire io qual è però cioè la creepypasta non vi dico io cos'è perché se no incubi almeno per probabilmente voi che, che ci seguite. Perché io amare... Non ormai... credo, nessuno crederà più che creepypasta sono inutili. Anche... Sì, sono però fanno abbastanza spavento. Cioè quando hai i tanti miei quando ero giovane, la creepypasta... Era... Cosa serve sta roba? Cioè, cioè a, a nulla. Per il teletrasporto, no. Se c'hai i Pokémon volanti... Non è vero, sì. Non è con sì, la ma... mica mi teletrasporto ah, mi ah, trasporto con la mappa, mi trasporto con la mossa segreta, la tecnica ah, segreta, volo Sì, grazie, ma tu devi scegliere sulla mappa prima il posto, puoi no, devo... volare a questo posto, sì, allora uscire No, è il contrario, no. vuoi volare? Sì, scegli il che posto volare ma ha senso ha, ha senso, se io ci ho giocato io... al gioco, tu no Questo ragazzo sarà più utile dopo inutile in realtà come segreto andiamo eh. che fai? mettiamo oh, no c'è un slow fan ehi hey, tu vuoi vedere il mio pokemon let's see dai dai dai dai dai dai Charmeleon Non l'abbiamo mai visto. Charmeleon è il più brutto di tre secondo me. quel corno là dietro che mi, mi dà fastidio. Non a me piace il corno. No, poi c'ha le braccia lunghissime. Non a me piace. Il con, con, tre, con tre artigli praticamente. No, a me piace. Basta! Il corno. Mio dio! Il vomito addosso, contento? Non a me piace il vomito. Sì. <coughs> Ora va meglio. Fossa, ma dai, è stupido. Fossa è inutile, te l'ho detto. Il fatto che occupa due turni e poi non sai nemmeno se è efficace o no è una cosa stupida. Non vuol dire no, è sempre uno shock, efficace. perché ora lo shock? Sì. E perché non sai se è efficace o no? Sì, che lo so. Era al 100% sta mossa. No, è efficace nel senso. Se è super efficace oppure non è. Molto <ride> e lo so. Non lo so! Sì! Non lo sa se ho detto. Quindi mi dispiace. Pokeball! Pokeball! Pokeball! Hey Come fresca l'aria di montagna! Vediamo se tagliamo. Sì. Mm. I pick-up boy o goy sono passati. No, Krabby. Krabby l'abbiamo già Massa. Krabby Non lo so spero di no, visto che tagliere. Comunque solo in due è inutile forza. Perché mentre tu attacchi io sto sottoterra. In uno è utile, perché due turni, ma il nemico non ti può. Appunto, attaccare. in uno, ma in due è proprio fastidiosa. Perché l'altro giocatore è costato a subire i danni poi Sempre se ha un nemico non viene la genera idea di attaccare te lo stesso. E fallisce ovviamente. Se il è una città, li Perché un'altra. Perché bossa! Perché bossa! Ah, ah. Questa è comunque l'ultima battaglia, poi chiudiamo, che sono 27! No, poi c'è il Montanaro. Perché... One shot, no kill. <ride> Oh, c'è qualcuno che vuole. Che vuole copiare. Ok, fai. Sì. Tipo poi il attacca a te. No, tipo tu. poi Sanslash attacca a te, e tu attacchi Sand Slash. Eh, appunto. No, qui mi mancate. No, Sand manca no, Slash ah! attacca a te. Poi è eh, il tuo turno, tu attacchi Sand Slash e poi il mio turno. So, posso usare eh. tipo qualcosa, tipo scudo? Mm. Oh. Non esiste. Yanca Frollino e cazzo. Difesa speciale X, pure di difesa X con i consigli che, che va bene, non uso niente vai se cambiassi poco cambia no attacca lo dai, dai, più, esperi sì, no, Però dai più esperienza tu non devi più esperienza sono firoso che non ne prende nessun attacco dalla forza uso Firo anche perché se muore non ne importa nessuno ma tanto lo puoi so, lo so è solo un cellaccio ah attaccato a me al reperto schiva l'attacco e io lo attacco yada yada guarda <sess> Io guarda il guarda guarda più guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda No guarda guarda guarda guarda guarda Cosa siamo Victoria Victor oh, no, no, no. Turbo sabbia? Vedi mm -hmm. mm -hmm. che è utilissimo no. come, come si lancia grave è bellissimo però Faffu Bravo no. hai sprecato un turno Tu cambiando da, tra Firo e cosa Tu le spre Bye bye Boom Tu hai sprecato Usta. tutto su una mossa Vedi, fino il montanato. Il no, vedi Firo 24. Più che il montanaro non ti è più il bocchinaro. No, perché. No, Ok, eccoci. Abbiamo, Abbiamo battuto il andare. ragazzo. Abbiamo battuto il ragazzo grasso. Ora battiamo l'uomo grasso. Dai, veloce! venduriero venduriero signore <ride> <Cacchiorivi. ride> che cosa ti ridi okay. ok abbiamo battuto il montanaro grasso qua ci sono 3 megaball e ora torniamo alla Vandonia per salvare e chiudiamo l'episodio così a me piace Sì ma è inquietante se, se ci fai caso anche perché questo è un remix, quindi... Appunto, un è pavola. più carina. Però senti, se, se, se la senti... Primi, pure se la senti nei primi giochi comunque è inquietantissima. Tipo Pokémon rosso. Mm, vediamo. Pokemon rosso. Io ce l'ho a Pokémon rosso. Eh, allora senti la poi. Compra delle... Compra delle poche Che non ne avevamo l'altra volta, ti Il, Non ne avevamo... Non ne avevamo... Quindi nella prossima parte continueremo per la Landonia, in quella strana torre dove è andato stupido. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!